Guido Iodice ci illustrerà quella che è l'alternativa che viene poi anche presentata attraverso i blog eh, da lui è cofondato e quindi ascoltiamo per l'appunto le sue parole. Buonasera a tutti, uh, io sono Guido Iodice e sono insieme a Daniela Palma che è una ricercatrice economica dell'Enea, uh, l'ideatore e l'autore uh, di Keynes blog, Keynesblog, Keynesblog.com eh, che è nato l'anno scorso e ehm, ha diciamo, come scopo quello di illustrare eh, e fare una rassegna delle idee per uscire dalla crisi, per capire la crisi e per uscire dalla crisi. Noi nel nostro blog presentiamo sia articoli nostri originali, sia eh, articoli ripresi eh, da altri autori, tra cui qualcuno anche qui oggi non um, siamo molto soddisfatti di questo lavoro perché le visite sono tante abbiamo anche una rubrica su um, Left che è l'allegato diciamo, dell'unità purtroppo e, e, no, perché è bel giornale va, dicevo, Left è un bel giornale ma l'unità ogni tanto no e, um, Abbiamo anche una collaborazione con, con Micromega e mh, quella che io adesso andrò a, mh, ad illustrare è un po' il risultato di una nostra riflessione sul, sul, su quella che potrebbe essere la soluzione migliore eh, per la crisi dell'euro, eh, tenendo conto, come dicevo prima in, in apertura, che eh, le cose in economia non sono semplici non, non basta dire come siamo entrati nell'euro possiamo uscire eh, nel mezzo ci sono tanti anni c'è stata una crisi finanziaria eh, c'è stata l'austerità c'è la crisi dei debiti sovrani eh, che poi è quella di cui diciamo, vi parlerò, e eh, quindi bisogna tener conto di tutti questi fattori, di quello soprattutto che mh, nel resto del mondo succede, quindi di quello che, che è la, ad esempio la domanda estera, e vi farò vedere dei grafici su come eh, diciamo, l'idea romantica ecco, così, che i, la svalutazione eh, automaticamente riequilibri i, le partite correnti e la bilancia commerciale sia in realtà qualcosa che va approfondita molto più eh, con attenzione chiudiamo tutte le schede e apriamo Allora, la, questa relazione, come dicevo, si intitola da Mario, Maynard, cioè da Mario Draghi, presidente della BCE, a John Maynard Keynes, una soluzione della crisi dell'euro ispirata al Bancor. Il Bancor era il nome di questa valuta virtuale che Keynes, mondiale che Keynes voleva, eh, che aveva presentato alla conferenza di Bretton, Bretton Woods dopo eh, la seconda guerra mondiale, che non fu approvato in quella sede, fu approvato un sistema meno intelligente ma che comunque funzionò, un sistema che era basato su, attenzione, cambi fissi, sia pure aggiustabili e che però, a, a differenza dell'euro, eh, prevedeva il controllo dei movimenti di capitale e ha contribuito insieme ad altra, a, alle politiche keynesiane a livello nazionale ad assicurare il periodo più lungo nell'intera storia del capitalismo, il periodo di stabilità più lungo nell'intera storia del capitalismo. Cioè noi, da, dalla seconda guerra mondiale agli anni 70, non abbiamo avuto nessuna crisi bancaria nel mondo occidentale. Abbiamo avuto qualche crisi bancaria nelle... Eh, finanziaria nei paesi in via o, quelli che oggi si chiamano paesi di via di sviluppo ma sostanzialmente se uno legge This Time is Different un famoso libro di eh, Rogoff e Rogoff che sono pessimi per altri motivi ma i dati li hanno raccolti bene vede fondamentalmente che in quegli anni non è successo nulla mentre prima e dopo è successo di tutto da cosa a cosa è dovuta la crisi dell'euro eh, fondamentalmente eh, noi importiamo la crisi eh, finanziaria dagli Stati Uniti come è stato detto il professor Rinaldi a un certo punto quando eh, il, um, Lehman Brothers fallisce viene lasciata fallire tutte le altre banche vengono salvate Lehman Brothers viene lasciata fallire eh, il panico si diffonde sui mercati e i mercati cominciano a domandarsi se ci sono dei paesi che hanno interesse ad uscire dall'euro. Quali sono i paesi che potrebbero avere interesse ad uscire dall'euro, cioè ad avere ridenominato il loro debito, sia debito pubblico che debito privato, sono quei paesi appunto che sono in deficit, che hanno accumulato deficit durante questi, eh, gli ultimi 10-15 anni, e eh, nell'area euro questi sono l'Italia, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, non ho messo Cipro, ma eh, anche Cipro rientra in questi, in, in questi paesi. Come vedete, il nostro, questo è il debito, è, si chiama Technical International Investment Position, è, so, assimiliamolo diciamo, al debito che tutta un'economia, quindi sia pubblico che privato, ha con l'estero. Eh, nella maggior parte dei casi, anzi sempre diciamo, questi debiti con l'estero sono debiti privati, non sono debiti pubblici tutta questa eh, diciamo manfrina che ogni volta il debito pubblico è il problema, il debito pubblico è il problema no, la crisi negli Stati Uniti è stata causata da debito privato la crisi dell'euro è crisi fondamentalmente di debito privato, poi si ripercuote sui debiti pubblici perché appunto i eh, mercati scommettono sull'uscita di alcuni paesi che potrebbero avere convenienza in questo, in questo senso. Allora ci si domanda a questo punto, usciamo dall'euro, svalutiamo così abbiamo tutti questi vantaggi, le nostre partite correnti, cioè diciamo le esportazioni, importazioni, altri flussi finanziari, migliorano perché noi siamo un paese competitivo eccetera eccetera eccetera vediamo se funziona davvero così partiamo da un paese che è un paese emergente che negli anni passati è stato un paese anche esportatore che è l'India ora come vedete l'India il cui principale partner commerciale è la Cina dal 2008 ad oggi rispetto alla Cina ha svalutato quasi del 50% rispetto all'euro del 34, rispetto al dollaro sempre del 34. Non tutto insieme, però diciamo che già dal 2008 vedete che c'è almeno intorno al 20% rispetto alla Cina, al 10-15 rispetto alle altre due valute. No, diciamo, la Cina sicuramente avrà migliorato la sua, perché è svalutato, i prodotti i nostri prodotti i prodotti indiani costano di meno, e quindi verranno comprati da cinesi e da altri. No, non è successo, è successo esattamente il contrario, è peggiorata, si passa da meno 2.3% di deficit di partite correnti a meno 4,6% e le cose peggiorano, sono in via di peggioramento, scrive la eh, Reserve Bank of India, cioè la banca centrale indiana nel eh, 2011. Nonostante il fatto che la rupia indiana si sia deprezzata nei confronti del Renminbi, eh, Ren che non riesco mai a pronunciare, cioè lo yuan cinese, rendendo notevolmente più competitivi i prodotti indiani, il deficit commerciale dell'India contro la Cina è esploso nel recente periodo. Una notizia di settembre, che ho preso su un giornale indiano, c'è stato un incontro tra il uh, governo indiano e quello cinese e la dichiarazione del ministro del commercio indiano è stata la seguente il crescente disavanzo con la Cina non è sostenibile, nel 2012-2013 il deficit commerciale dell'India con la Cina è stato di circa 39 miliardi di dollari contro un disavanzo di 37 miliardi di dollari nel 2011-2012 cioè in due anni precedenti come vedete qui dal grafico come le, eh, le importazioni dalla Cina verso l'India aumentano eh, aumentano un poco anche le esportazioni dall'India verso la Cina ma vedete che già nel 2012 eh, tendono a calare passiamo all'Argentina paese di cui si parla molto, dice l'Argentina non ha svalutato, cioè se uno gira su internet e pensa che il problema dell'Argentina in questo momento sia il fatto che non ha svalutato e invece no, l'Argentina ha svalutato e anche abbastanza in modo insomma, importante perché rispetto, dal 2008 ad oggi rispetto al dollaro meno 47%, rispetto all'euro meno 47%, Cento, rispetto al uh, Reail uh, brasiliano il Brasile è il maggior partner commerciale dell'Argentina meno 38-39% è vero che questa svalutazione non compensa la crescente inflazione in, in, um, in Argentina ma è anche vero che questa inflazione c'era anche prima non è che si sia inventata tutta adesso e uh, comunque un qualche miglioramento si doveva vedere se visto o no Semmai si è visto un peggioramento, cioè, noi passiamo da più 2-3% di eh, avanzo delle partite correnti nel 2008 a 0,1-0,27%. In realtà oscillante, dipende da come, dal, dal, mm, ogni trimestre c'è una statistica: che una va sopra, una va sotto, ma insomma, fondamentalmente una parità. La differenza, uno dice: Ma com'è? Come è successo? Perché dovrebbe, dovrebbe succedere questo. L'Argentina è un paese esportatore. Un pa sì, in effetti quando eh, svalutò nel, dopo diciamo, il periodo di parità col dollaro negli anni 90, come vedete è impressionante. Immediatamente si passa da un disavanzo del meno 1,4 ad un avanzo dell'8,5. Eh, quindi eh, sono 10 punti di differenza poi si stabilizza perché è chiaro non si può avere tutti gli anni quel risultato là però vedete come immediato è chiaro l'effetto della svalutazione mentre quello precedente vedete, è di segno differente, cioè quello di oggi è di segno differente rispetto a quello dell'uscita uh, dalla parità col dollaro Regno Unito, altro, Regno Unito ah, uh, si legge sui giornali se paese diciamo che uh, ha un depresso in questi anni la sua economia uh, con governi conservatori però è un paese che ha svalutato, ha svalutato anche in, diciamo dal 2008 ad oggi rispetto al dollaro del 20% rispetto all'euro del 20%. Uh, come sono andate le cose nel Regno Unito? Anche qui <ride> diciamo le cose non sembrano migliorare molto. Uh, si passa da un meno 1% della fine 2008 al meno 3,7%. Ora è vero che le, uno legge sui giornali le esportazioni sono al, al massimo storico, sì, ma perché c'è le valute, le, anche il dollaro, se misurate in dollari, anche il dollaro si svaluta. È chiaro che tu. Eh, hai sempre esportazioni maggiori rispetto a quelle che avevi dieci anni fa per ovvi motivi, per questo motivo però se guardiamo la differenza eh, delle, partite, delle partite correnti che è quello che ci interessa dal punto di vista del, dell'accumulo del, del debito collesso vediamo il Regno Unito oggi ha fatto piuttosto male mentre quando il Regno Unito uscì dallo SME la cosa fu assolutamente chiara uscì insieme a noi dallo SME un giorno prima si passò da meno 2,1 a poi meno 1,9 meno 1, poi insomma si assestò però andò quasi in pareggio dopo qualche anno e qui arriviamo a qualcosa che è diventata abbastanza nota chi si, si diletta diciamo anche di economia e la cosiddetta condizione di Marshall-Learner. Cosa dice la condizione di Marshall-Learner? Dice che se tu svaluti e diciamo, l'elasticità della, della, della risposta, ecco, chiamiamola così, delle esportazioni è abbastanza ampia da eh, compensare quello che paghi di più in importazioni, allora tu hai. Ehm, Diciamo un miglioramento della bilancia commerciale e tendenzialmente anche delle partite correnti. Dice, questi paesi come erano messi? Eh, erano messi bene. L'India eh, uno studio del 2005 dice che eh, verificava la condizione di marshall l'Argentina anche, infatti nel 2001 ha funzionato eh, il Regno Unito anche che, eh, funzionò benissimo nel 1992 quindi occorre chiedersi perché la svalutazione questa volta non ha migliorato le partite correnti? Una possibile risposta risiede nel fatto che noi ci troviamo in presenza di una terrificante carenza di domanda estera, cioè i commerci mondiali sono quasi fermi. Eh, nel 2008 l'intero ammontare dei commerci mondiali sommava... 16.154 eh, 16 miliardi di dollari eh, nel 2012 18.323. Ora facendo la, eh, una proiezione diciamo pessimistica su come si sarebbe dovuto muovere il, il commercio mondiale se non ci fosse stata la crisi, noi, cioè con un, una crescita intorno al 15% anno, noi vediamo che oggi dovremmo essere a 28 mila miliardi di dollari, non 18, cioè mancano l'appello 10 mila miliardi di dollari e la tendenza non è al miglioramento, perché se voi vedete i dati della colonna del 2011-2012 vedete che si passa da 18 miliardi 291 a 18 miliardi 323, cioè zero crescita fondamentalmente zero cosa succede quando la eh, domanda estera è eh, stagnante quando c'è un, una carenza di domanda estera che diventano prevalenti altri effetti cioè quelli che prima ricordava il professor Rinaldi la domanda interna guida le importazioni e la domanda estera guida le esportazioni, cioè tu anche se sei con il cambio fisso e con il cambio flessibile è come se avessi lo stesso un vincolo esterno, perché il vincolo è della domanda. Qui ho fatto un, insomma, un grafico per mostrare, se l'offerta a un certo punto, quel, la, vedete la, la linea blu, è alta, io diminuisco i la diminuisco rispetto ai prezzi, quindi rendo le, eh, i, i prodotti più convenienti, ma c'è carenza di domanda estera, di domande in genere, eh, la curva della domanda tende ad essere rigida, cioè tende a diventare quasi verticale e per cui il guadagno che ho è molto piccolo. Ora per farvi un esempio del, diciamo, della vita quotidiana, voi dovete pensare ai saldi, quando ci sono i saldi e non c'è una crisi economica, i saldi vanno bene, cioè i commercianti vendono di più di quanto vendevano nel, pre nel, nel precedente periodo, e anche se vendono a meno, però non importa, va tutto bene, eh, perché vendono grandi quantità. Eh, si liberano i magazzini di merce vecchia, eccetera, sono tutti contenti. Noi ci andiamo a casa con un vestito firmato perché per abbiamo pagato il 30% di meno. Cosa è successo in questi anni? che i saldi sono andati male, perché? Perché la gente, anche se la cosa costa il 30% di meno, non la compra lo stesso, perché non ha i soldi. Questo vuol dire carenza di domanda. Quindi, riassumendo, cosa ci dice l'esperienza recente? Che la flessibilità del cambio non assicura, non assicura il miglioramento della partita correnti persino per quei paesi che nella loro esperienza storica avevano invece beneficiato da svalutazioni pertanto l'esperienza passata non è una buona guida per il futuro come ricordava eh, Keynes spesso e cosa sappiamo ancora? che mh, noi dal 2008 ci troviamo in una um, crisi finanziaria che non, in una crisi economica che non si è ancora risolta neanche negli Stati Uniti e per la verità anche in Inghilterra le cose vanno piuttosto male perché se uno vede i, i prestiti nel, nel, in Inghilterra nonostante tutti i quantitativi easing tutta stampa di moneta eccetera i prestiti sono calati e sono rimasti lì quindi c'è un'estrema fragilità finanziaria globale da, nel 2008 il fallimento della sola Lehman Brothers innescò un contagio globale recentemente il solo le mambrate erano una banca, grande ma una. Eh, recentemente il solo annuncio del tapering, cioè della riduzione dei cosiddetti quantitative easing, cioè di questa stampa di moneta per comprare titoli da parte della Fed, ha causato la fuga di capitali nei paesi emergenti, eh, tant'è che la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha dovuto cambiare opinione perché vedeva che le borse andavano male anche negli, negli Stati Uniti, ma anche perché si vedeva che si stava creando uno, un, un, un, un problema a livello addirittura globale. Eh, la rottura dell'area euro a seguito dell'uscita dei paesi periferici espone pertanto al rischio di una nuova crisi finanziaria e di un ulteriore e prolungato credit crunch. Queste sono conclusioni anche si trovano in molti studi. Poi, non bisogna prendere sempre con le pinze gli studi fatti dalle banche eh, fatti dalle, dagli vari istituti perché poi sono sempre gli stessi che nel 2001 quelli che ti dicono no esci dall'euro sono quelli che nel, 2000, nel, nel 1998 dicono no entra nell'euro <ride> insomma bisogna eh, stare un, un po' attenti però diciamo è verosimile che in una situazione di questo genere una uscita unilaterale da parte di uno dei paesi dell'Italia, dell la, la, la Spagna, cioè sarebbe seguita da, anche da altri paesi e creerebbe un, probabilmente un, un, un credit crunch perlomeno in quei paesi, ma più probabilmente in tutta Europa e chissà quali potrebbero essere le conseguenze oltre. Quindi che fare? Io poi boh, mi sono rifatto ai al documento dei cinque scenari che del gruppo Economia 5 Stelle ho trascurato solo l'ipotesi di una moneta complementare, che è una cosa interessante, ma diciamo, forse ci togliere troppo tempo ora. Prima opzione: lasciare tutto così: no, assolutamente, perché gli squilibri distruggeranno l'Unione Monetaria e l'Unione Europea in modo probabilmente traumatico. Perché guardate che. Eh, è vero che adesso mh, le partite correnti e la bilancia commerciale dei paesi eh, periferici è un po' migliorata grazie all'austerità, noi importiamo meno eccetera eccetera ma appunto basta che ci sia un attimo di ripresa e esplode più di prima perché intanto noi abbiamo distrutto le nostre industrie, abbiamo distrutto le nostre imprese e, e quindi chiaramente non siamo più competitivi di prima, diciamo, non siamo più diventati più bravi di prima la seconda soluzione, Eurobond, mutualizzazione dei debiti, eventualmente Stati Uniti d'Europa. Sono impraticabili politicamente per l'opposizione della Germania, è stato detto prima e eh, eh, verrà detto ancora, io non, non diciamo nulla a chi si illude, eh, ma, ma, eh, Stati Uniti d'Europa, cioè, bello sì, eh, ma non, non c'è trippa per gatti, si dice a Roma. Uscita unilaterale dall'euro dell'Italia e altri pigs, cioè i pigs sarebbero Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, che la sigla vuol dire maiali, l'altro modo di dirci è gyps, gypsy, cioè zingari, e i rischi sono elevati e i vantaggi, come abbiamo visto, sono incerti. Un'altra opzione è l'uscita della Germania, che è diversa dal punto di vista finanziario e di altri paesi core. Dal, dal, è, è stata avanzata diciamo da Stiglitz e Soros è una buona idea perché non creerebbe quel panico finanziario eh, l'euro rimarrebbe per tutti gli altri e i paesi ricchi uscirebbero quindi il panico finanziario sarebbe molto più ridotto tuttavia, tuttavia bisogna convincere la Germania eh, non, diciamo, non è che possiamo andare con i carri armati eh, in Germania uscita dall'euro per favore l'altra possibilità è euro sud e euro nord cioè i paesi mh, che più o meno è la stessa cosa diciamo eh, i paesi del nord creano la, sua, la loro moneta e i paesi del sud creano la loro moneta il problema è che se la fanno all'euro poi noi la, la Francia diventa la, nos, la nuova Germania rispetto al, al sud e poi, quando la, magari convinciamo la Francia ad uscire e diventiamo noi rispetto a quelli che se la prendono se in, que, scusate, in quel posto, sono i greci, che eh, la, cioè, sono gli ultimi di Grecia e Portoghese. Io, onestamente, mi sento solidale col popolo greco e vorrei evitare cose del genere. La soluzione che a noi convince maggiormente appunto che ha intitolato Mario Maynard, la soluzione di Keynes ispirata all'International Flaring Union che John Maynard Keynes, famoso economista inglese, avete sicuramente sentito parlare, propose a Bretton Woods. Come si dovrebbe fare? Bisognerebbe trasformare l'euro da moneta unica a moneta comune, eh, cioè ogni, stato ogni paese ritornerebbe alle sue valute nazionali ma queste monete nazionali verrebbero agganciate con un rapporto di cambio fisso ma non irrevocabile come l'euro quindi con una possibilità di aggiustamento a questa moneta comune bisognerebbe creare una stanza di compensazione una clearing union si dice europea cioè evolvere sostanzialmente l'attuale la, la BCE cioè togliere in realtà alcuni, alcuni poteri all'attuale BCE e farne solo una camera di compensazione questa moneta comune non sarebbe una moneta fisica, sarebbe semplicemente un'unità di conto. Se io devo esportare in Germania non posso usare le lire ma devo usare questa unità di conto in modo che nella camera di compensazione tu hai un, un, diciamo, ogni paese ha un suo conto corrente nella camera di compensazione e in questi conti correnti si accumulano il, i surplus o i deficit delle partite correnti cioè dal, diciamo, della bilancia commerciale quando commerciamo. Cosa succede quando c'è una tendenza di un paese a accumulare dei surplus come ad esempio è la Germania? Vengono, I paesi vengono disincentivati automaticam automaticamente a mantenere gli avanzi attraverso la previsione di quote e tassi di interesse crescenti sugli avanzi nella stanza, in questa stanza di compensazione, come avere un conto corrente dove tu hai eh, più eh, 100 euro ma io... Banca, ti tolgo qualcosa perché i tuoi più 100 euro in realtà sono i meno 100 di qualcun altro quindi tu devi essere ehm, diciamo, indotto a compensare il, in modo simmetrico eh, gli avanzi con, con i disavanzi per correggere gli avanzi possono adottare misure differenti espansione interna, cioè aumento della spesa pubblica ad esempio aumento dei salari oltre la produttività e questa è una misura abbastanza efficace dal punto di vista della, della, della compensazione delle, delle differenze di competitività, oppure spendere il surplus che si è accumulato in acquisti di merci dai paesi in deficit, che è esattamente ciò che la Cina adesso si è impegnata a fare con l'India, tanto per dire. Oppure, in ultima analisi, la rivalutazione della moneta nazionale rispetto all'ECO. quindi... Mh, Diciamo, L'euromarco salirebbe di un 5-10%, ma questo non quando ormai le cose sono diventate drammatiche, ma in, in continuazione sarebbe un aggiustamento continuo. Cosa farebbero i paesi in deficit? Vengono disincentivati a mantenere i deficit attraverso sempre la previsione di quote e tassi di interesse sui debiti nella stanza di compensazione, ma ridotti rispetto a quelli dei paesi creditori. Per correggere i deficit possono adottare misure non deflazionistiche, cioè non l'austerità, per aumentare la loro competitività. Ad esempio sostituzione delle importazioni, cioè so, portiamo pannelli solari, ci, la nuova Unione Europea ci deve dare il permesso di eh, diciamo, aiutare le nostre imprese che producono pannelli solari. Uh, incentivi fiscali per l'innovazione per di, di prodotto e di processo svalutazione della moneta nazionale rispetto all'eco se queste l'eco cioè, sarebbe la nuova moneta comune rispetto all'eco uh, se uh, mh, queste misure non fossero sufficienti i vantaggi di questa soluzione non richiede gli euro bond, non richiede la mutualizzazione dei debiti quindi Diciamo, super eventuali problemi che la, eh, la, la Germania e i paesi del centro oggi vedono fondamentali non richiede trasferimenti fiscali cioè, il trasferimento diciamo, è privato io compro di più, compro di meno della seconda del, del, della, della, della, mh, delle partite correnti gli spazi di sovranità politica di sovranità monetaria, politica e fiscale molto ampi per i singoli stati almeno pari a quelli che stevano nel sistema di Bretton Woods cioè prima degli anni 70 eh, dico almeno pari perché in realtà quel sistema non aveva questo eh, gioco di, diciamo, di, di, di correzione per cui in realtà i paesi potevano venire eh, diciamo andare in passivo però quel sistema funzionò abbastanza fin quando furono di fatto liberalizzati i movimenti del capitale e poi il dollaro si trova in una tempesta finanziaria. Van altri vantaggi. Nessun rischio di credit crunch, fuga di capitali, è una trasformazione fondamentalmente, non dico indolore, però certo qualcuno potrebbe giocare inizialmente su come dire, su una speculazione per il fatto che stati stai ridenominando la moneta, quindi io voglio il marco che si, così si rivaluta. Però dopo un certo periodo queste cose si assesterebbero normalmente perché non c'è un pericolo di peggioramenti futuri del tasso di cambio, non c'è un pericolo di, eh, come dire, di, di non fiducia nel Paese che eh, adotta questo sistema, come potrebbe essere invece se si esce dall'euro unilateralmente riduzione dell'incertezza sui valori e l'affidabilità delle monete nazionali conserva il mercato unico anche se ne minimizza gli svantaggi eh, e il nuovo euro sarebbe una moneta di riserva internazionale come sottolineato da Sapir, potrebbe diventare un riferimento per i paesi in via di sviluppo i BRICS, eh, Brasile, India, eh, Sudafrica e Cina e un modello di riforma per il sistema monetario internazionale se la Germania dice no, non ci sono grandi problemi, nel senso che la soluzione può essere attuata anche senza i paesi core, in questo caso si tratterebbe di una riproposizione corretta del cosiddetto Eurosud. L'area del, del nuovo Eurosud comprenderebbe la Francia, l'Italia, la Spagna, cioè la seconda, terza e quarta economia dell'Eurozona più gli stati minori, darebbe agli stati periferici comunque una credibile arma di ricatto nei confronti della Germania perché è chiaro che se tu vai dalla Germania e dici no devi fare, io voglio questo, questo e quest'altro se no esco dall'euro quello dice non ci crede perché sa che diciamo, i rischi che correremmo sono, sono elevati mentre se tu vai con una proposta, una proposta di questo genere tanto più insieme a Francia, Spagna e altri paesi la, la, la minaccia diventa credibile ed è una soluzione che può essere adottata anche all'ultimo minuto nel caso di esplosione e drammatizzazione della crisi, i, questi paesi proponenti potrebbero adottare immediatamente questa soluzione. Concludendo, mh, quello che io vorrei proporre al Movimento 5 Stelle è questo: no, io, noi, non, di Keynes Blog, il Movimento 5 Stelle potrebbe inserire la soluzione Keynes come punto centrale del suo programma per le elezioni europee, perché la forza di questa proposta consiste nel dare al fronte critico sull'euro una via praticabile, non traumatica, non distruttiva alla soluzione della crisi dell'euro, non può essere liquidata questa proposta come euroscettica, populista, avventurista o economicamente infondata, perché anzi è Economicamente È fondata sull'analisi di quello che è successo in questi anni. Eh, non è una proposta di fantasia perché l'Europa ha già in parte eh, sperimentato qualcosa del genere negli anni 50 con l'Unione Europea dei pagamenti è stata già avanzata e giudicata positivamente da molti economisti, ultimamente Frederick Lordon, eh, Steve Keen, eh, anche nel, nella link tedesca ci sono dei, degli economisti e dei deputati che l'hanno proposta, Riccardo Bellofiore eh, diciamo, l'aveva proposta in anni passati, eh, e ne potrei insomma, citare, citare molti altri. Lo stesso Sapir è favorevole a questa proposta, e quindi è possibile costruire un consenso trasversale non solo tra forze politiche, ma persino, io credo, anche tra pezzi dialoganti di critici dell'euro e, eh, e spaventati diciamo, da un'eventuale eh, uscita dall'euro. Vi ringrazio. Io ringrazio Guido Iodici,